Ciao, non ho voluto cambiare inquadratura, solamente la macchina scarica, come al solito. Nello scorso video che trovate qua sotto nel canale, se siete interessati, abbiamo parlato di come creare uno studio di registrazione praticamente partendo da un budget limitato, 200-250 euro. Però... Qualora voi, voi per la stagione estiva o per qualsiasi altro motivo, volete fare uno studio con un budget un pochino più alto, capisco bene che la, la domanda viene spontanea. Ho paura di sputtanare i miei soldi comprando cose che non hanno molto senso o magari potrebbe esserci qualcosa di migliore. Ho studiato quindi per voi una composizione di strumenti che vi darà una qualità veramente invidiabile per il prezzo che vedete lì, quindi 825 euro circa, ok? Gran parte degli strumenti ve li consiglio perché li ho utilizzati, quindi so benissimo di cosa sto parlando e naturalmente vi lascio tutti i link in descrizione. Ok, prima cosa in uno studio di registrazione, ci serve un microfono, ok? Per registrare la nostra voce. Il migliore che sento di consigliarvi è la Stone Origin. Ho fatto una recensione su questo canale, praticamente... Vi consiglio questo perché è molto simile a un Neumann, quindi fascia 1000-1100 euro alla modica cifra di 220 ed è anche il solito microfono con il quale sto parlando in questo momento, ok? Io ce l'ho in regia collegato a una Beringer da 50 euro. Il vostro suono sarà totalmente migliore. Questa stanza non è trattata per la registrazione, ma per l'ascolto. È già comunque un suono ottimo, a voi uscirà ancora meglio. Quindi un punto di partenza per fare un paragone, per vedere se ci può stare quello che vi sto dicendo, è l'audio di questo video. Microfono eccezionale che di per sé contiene anche già un antipop interno integrato, quindi un parasputi, però vedremo più avanti, io vi consiglio di prenderlo comunque, vuoi per il vento, vuoi per l'F, è eh, sempre meglio avere un controllo anche esterno dal microfono controlla bene le, le medie della voce c'è anche l'Aston Spirit però ve lo sconsiglio perché secondo me è più adatto per le chitarre ho sentito delle voci registrate con l'Aston Spirit però non, non, mi piacciono. non mi piacciono è molto acida come voce microfono che grazie alla sua ghiera possiamo collegare secondo me direttamente su un'asta asta senza braccio nel senso non di quelle che vanno in fuori perché è un microfono di per sé molto pesante, quindi si rischia di far cadere l'asta o semplicemente il braccio. Si allenta piano piano. Vi consiglio di tenere un'asta verticale, classica. Qua smontate lui e ci mettete direttamente l'Aston in piedi. Aston che il verso è praticamente dove c'ha il suo logo, ok? Dovete cantare il davanti e quello. Vi consiglio un'asta del genere. Senza consigliarvi per adesso l'Anti-Shock, perché comunque sia non, non ci sono grandissime differenze e um, l'Anti-Shock suo, siccome un microfono bello grasso, va preso a parte e costa un'ottantina di euro, non, uh, non ci sono universali per lui. Per adesso vi consiglio di fare senza, poi se sentite l'estrema necessità di acquistarlo cercate in, in dettaglio l'Anti-Shock per la Stone Origin e lo trovate. Detto questo, voglio appunto consigliarvi un classico anti-pop, io piglio sempre questi a, a rotazione, costano 10 euro, fanno il loro lavoro, meglio di così non potete trovare, con questo qua vedete lo collegate all'asta e ve lo portate avanti, a, praticamente davanti al microfono fate voi conto che ci deve passare un pugno fra l'antivento. E il microfono dietro, ok? Detto ciò, il microfono si collega con un cavo XLR doppio, sia femmina che maschio. Vi consiglio questa marca qua, che io ce l'ho da anni e anni, potete farci la guerra con i cavalli, non succede nulla, uh, sono microfoni veramente indistruttibili, sono cavi veramente indistruttibili. Io vi ho segnato i 5 metri, che sono comodi, ma non eccessivi, vale a dire che Iniziate a registrare da, in un punto, vicino alla sorgente, comunque audio, ok? Un domani vi volete spostare e non avete il cavo per farlo. O metti caso, viene l'amico che è più alto, dovete tirar su. Fate sempre con conto di tenere un po' di più di cavi piuttosto che stare tirati, che è veramente... ve lo sconsiglio. 5 metri, di questa marca qua, di questo modello qua, fidatevi, andate avanti... Per chissà quanto Con tutto ciò si entra nella periferica audio La scheda audio Praticamente come una scheda audio del PC sostanzialmente Però serve esterna appunto per l'ingresso XLR Io vi consiglio l'ID14 Sorellina dell'ID22 che avevo E tra l'altro il D14 che ho utilizzata Che ha dei convertitori paurosi Passatemi il termine Rispetto alla media, fascia media di quel prezzo sul mercato i D14 che si presenta così davanti l'ingresso per le cuffie 6.3, quindi le cuffiette poi vedremo hanno bisogno di un adattatore davanti. Sopra ha ah, il controllo del gain del volume, quindi del primo ingresso dove dovete collegare il microfono e di un eventuale secondo ingresso che probabilmente non utilizzerete. Fate sempre attenzione di aver acceso il 48V che è la corrente, se no non registrate niente. E dovete installare ovviamente dal sito, poi ci sono le istruzioni nel pacco della scheda, i driver per eh, poter comunicare con la scheda nel computer. Ok? Sono, è praticamente una piattaforma di controller di mixer. Se aumentate il volume del microfono sentite meglio in cuffia, insomma le solite cose che presentano le schede audio. Dietro ovviamente c'è l'attacco della corrente, l'attacco per collegare la scheda al computer... Gli ingressi delle casse, quindi sinistra e destra sempre 6.3 e poi i due microfoni e voi utilizzerete sostanzialmente il primo, ok? Sopra avete anche un controllo di decibel e con questa manopola qua potete controllare o le cuffie o le casse o mi pare c'è anche un modo per controllare lo schermo, andare in su e in giù. Non ne sono certo, eh, l'ho utilizzata veramente una volta in sostituzione della mia. Appunto per questo vi posso dire però che sono praticamente identiche come convertitori, solo che la mia in sostanza costa di più. C'è poco da dire, la differenza è impercettibile. Per registrare ovviamente non potete usare le casse ma le cuffie. Cuffie che ho scelto, le HPG, che mi ci sono sempre trovato bene, non c'è tanta emissione di suono quindi non rientra molto nel, nel microfono quello che state sentendo, soprattutto se volete sentire altissimo generalmente entra un kick micidiale boom la cassa no? nella registrazione volete fare poi le pause nel beat e si sente la pausa e nella voce si sente nello sporco il beat che il kick che entra e taglia È dà veramente noia vi consiglio pienamente queste cuffie qua inoltre le cuffie abbiamo detto che hanno la, la punta quindi il jack di 3.5 l'ingresso è 6.3 molti ormai mettono l'adattatore perché tanto sanno che servono per le schede audio io vi consiglio tanto questi qua negli studi di registrazione sono un pochino come il prezzemolo per chi cucina di comprarli ok è uno scatolino da 2 qui entra il 3.5 e con questo entrate nella scheda costa relativamente poco vedete e poi sono fantastici assolutamente oltre alle cuffie se non avete ancora le casse o se avete le casse quelle classiche da eh, 2.1 quindi col subwoofer io vi consiglio di prendere loro che sono ottime anche per chi eh, oltre che a registrare gioca, l'audio veramente si sente bene, si, si distingue bene il destra e il sinistra e sono fenomenali anche per chi oltre che a sentire il, il registrato vuole anche buttarsi e sperimentare un pochino di post produzione di mix sono cuffie sono casse veramente neutre quindi danno un suono piuttosto onesto anche in stanze non propriamente trattate ok queste casse qua si collegano dietro vedete destra sinistra ehm, nero e rosso con nero e rosso per comunicare con una cassa un'altra perché sono la coppia quindi sostanzialmente gira tutto in una L'altra deve solamente comunicare con un filo rosso-nero sbucciato agli estremi da inserire nelle palette, filo che è incluso. Potete gestire, vedete, le alte e le basse frequenze. Da qua io vi sconsiglio di farlo, solamente se pecca di alte o di basse la stanza. Fate bene attenzione però, perché se bustate le basse, poi andate a mixare e le scavate. E inoltre, qua sotto vedete, si collegano al alla corrente, inoltre c'è L e R che escono di 6 e 3 e qua ci vuole un cavo che va da L a L della scheda, 6 e 3, 6 e 3 bilanciato, come vedete nell'immaginina, che non è altro che poi dovete uscire da qui con due cavi LR ed entrare qui dietro, vedete L ed R e il cavo che vi serve è lui. 9,30 euro io, però qua ne ho messi due, per essere onesto comunque con il risultato del prezzo finale, che è quello che vi ho detto poi a inizio video. Come ultima cosa, pannelli fuono assorbenti che costicchiano, è vero, ma fanno la loro sporca differenza. Io vi consiglio: vi consiglio di prendere un pacco da 20 e se siete vicino alle pareti mettere sia avanti altezza viso che dietro se no se avete una parete lontana di metterla solo avanti sul tetto e dietro le casse poi se avete possibilità e lo volete fare mettete l'altezza viso al muro però non registrate verso il muro ma spalle al muro dove ci sono i pannelli e davanti al microfono prendete una mezza luna tipo questa con 50 euro fate veramente la differenza al vostro suono. Vi lascio anche di questo ovviamente il link in descrizione. Per quanto riguarda programmi di registrazione, che poi mi dite, sì ok, ma quale programma consigli per registrare? Va benissimo ormai tutto, va benissimo Pro Tools, va benissimo Reaper che uso io, va benissimo Logic Pro, vi sconsiglio FL perché è ottimo per, per comporre bit, ma non tanto per registrare vi consiglio sempre di acquistarli raga i, i programmi di non craccarli perché poi dopo mi venite a dire ma perché il mio si blocca ma perché sento del rumore ma perché perché chiaramente state prendendo un prodotto contraffatto detto questo ragazzi io vi saluto per questo video è tutto un bacione se ci sono chiarimenti ovviamente lasciatemi un commento se pensate che questo video possa essere d'aiuto a un vostro amico ovviamente condividetelo con lui e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti